Salve a tutti, sono Letizia e io Chiara e questa settimana vorremmo consigliarvi di leggere Mi ami e non lo sai, scritto da Tiziana Merani, edito da Giunti. Paolo è un giovane eh, simpatico, estroverso, eh, che vuole cercare il suo posto nel mondo e inizia appunto ad approcciarsi al mondo del lavoro. Inaspettatamente riceve la chiamata di un ex compagno di classe che gli propone di scrivere il vademecum del seduttore. E il ragazzo accetta di buon grado e quando va a firmare il contratto, nel tragitto sul treno incontra una ragazza, anche lei simpatica, solare, di nome Manuela, e se ne innamora subito, ma ben presto scopre che la ragazza è fidanzata. Paolo secondo voi approfitterà del vademecum che deve scrivere per cercare di conquistare Emanuela? È una storia semplice che ci viene narrata direttamente dal protagonista e alla quale possiamo rispecchiarci tutti, sia neodiplomati che neolaureati. Eh, la cosa più importante è ciò che mette in evidenza. Infatti, ad un'analisi più attenta potremo ritrovare dei problemi, dei dubbi, delle aspirazioni, anche delle incertezze che abbiamo un po' tutti al giorno d'oggi. Unico neo, e troverete in questo libro, è un po' la struttura narrativa, in quanto l'ha ci cioè abituati ad avere degli alti standard, che qui eh, sono un po' confusi. Non senso negativo. Anzi, uh, avrei preferito leggere qualche riga in più uh, rispetto a qualche personaggio, a qualche stato d'animo del protagonista stesso. Comunque è un ottimo testo che vi consiglio di leggere. In quale capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? Mia madre risponde quasi immediatamente. Mamma, puoi farmi un favore? Vi sbiglio. Cosa? Mi cerchi una parola sul dizionario? Che parola? Serendipiti. Non ho bisogno del dizionario. Significa che scopri una cosa inaspettata mentre ne stai cercando un'altra. Ma la cosa che trovi è più importante di quella che cercavi inizialmente. Speriamo che troviate utile questa recensione. Vi invitiamo a scrivere la risposta nei commenti. A presto, ciao, ciao tiziana! tiziana! Ragazzi, ci riusciremo. Col sole, tipo, sembrami in Zara. <ride> Ok che attraversa appunto la sua voce eh... la sua voce soave farà innamorare tutti quanti in quale Il capitolo e da chi viene pronunciata questa frase? volume volume allora più eh... volume questa vita è mia allora adesso ciao, ciao Tiziana, Tiziana.